eccoci vedo che stanno iniziando ad arrivare i primi ospiti salve perfetto salve a tutti e buon 25 aprile allora uh, attendiamo l'ospite intanto mi presento uh, sono maria laura uh, del progetto Connettendo. Saluto tutti quelli che mi stanno salutando qui nella sezione commenti. Eccoci! Eccoci! Salve, salve, Buonasera. buon 25 aprile! Grazie, grazie altrettanto. Buon 25 aprile. Allora, siamo in presenza di della dottoressa Laura Mattei, la direttrice scientifica del museo Le Stanze della Memoria. Che salutiamo e ringraziamo per essere qui oggi pomeriggio con noi a festeggiare questa ricorrenza importantissima. Grazie, sì, mi fa molto piacere di essere qui. Dottoressa, allora iniziamo Mh, praticamente lei appunto essendo la direttrice eh, del, del museo, chi meglio di lei oggi poteva parlare di uno dei temi fondamentali il 25 aprile e presentare le stanze della memoria. Prima di iniziare vorrei mh, far partire la nostra riflessione da una frase che ho sentito stamattina in un video e che mi è rimasta molto impressa, devo dire la verità. È una frase di un partigiano che è morto l'anno scorso e che ha preso parte alle, cinque, alle quattro giornate di Napoli. Uh, questo partigiano di, nove, di nome Gennaro uh, ha detto una cosa mh, che, ho, mh, insomma, cons che conservo da stamattina nella mente e che è la storia non sono soltanto date, ma la storia è qualcosa di più grande, di più vero e di sentito soprattutto. Partendo da questa riflessione quindi, la mia domanda iniziale è che cos'è il 25 aprile, quando nasce la ricorrenza del 25 aprile e soprattutto che importanza ha? Beh, insomma, se vogliamo partire dalle parole di questo partigiano, beh sì, eh, certo, lui eh, l'ha vissuto quel periodo e quindi c'è tutta un'emotività, un, un no? dei ricordi, eh, ma d'altra parte il 25 aprile è una festa di commemorazione, quindi è una festa per ricordare insieme, no? E... e... Tra l'altro, ecco, negli ultimi anni, il 25 aprile, diciamo che perlomeno in questo nuovo secolo mi pare che si possa dire che gode di una buona salute, insomma, che è tenuta in una certa considerazione e a Gennaro sicuramente le farebbe molto piacere, no? Perché è una di quelle feste che da quando è nata, cioè... Eh, alla vigilia del primo anniversario della liberazione, eh, sebbene tra alterne vicende, però, insomma, è una festa che è stata eh, sempre ricordata, no? è stata sempre eh, festeggiata, eh, celebrata, eh, appunto. Con alterne vicende, però è sempre stata sentita, come sappiamo nasce, nasce nel 1946 eh, con il governo di De Gasperi, alla vigilia del primo anniversario della liberazione, è una data significativa perché come sappiamo ricorda l'insurrezione generale programmata dal Comitato di Liberazione Nazionale eh, Alta Italia per la liberazione delle città del nord ed è appunto significativa perché eh, sceglie di eh, privilegiare no, questo evento e non il 2 maggio quando è cioè, la fine della guerra. Quindi il governo da subito mette in chiaro il significato no, del governo antifascista italiano, eh, il significato che voleva dare alla liberazione, cioè porre in evidenza proprio il ruolo della resistenza intesa come riscatto eh, etico-politico nei confronti del fascismo e anche... Per porre in evidenza poi in uh, uh, le potenze alleate il fatto l'esistenza forte di un paese non compromesso no ma che anzi aveva dato il suo contributo uh, importantissimo alla conclusione della guerra uh, poi diciamo che come tutte le commemorazioni non riscuotono mai un consenso totale, no? però rappresentano, rappresentano un, un terreno di incontro-scontro in cui diverse, diverse politiche della memoria no? poi si misurano e cercano appunto di prevalere. E diciamo che da, rispetto a questa indicazione molto netta, molto precisa no? del governo De Gasperi e che poi si concretizzerà meglio negli anni successivi con la stesura della nostra carta costituzionale, eh, il governo fu molto meno chiaro no? il governo di allora, eh, eh, rispetto alle modalità del funzionamento di, questo, di, questa, di questa festa che fin da subito fu gestita dall'ampia e non dalle istituzioni, ecco, questo è anche un aspetto piuttosto, piuttosto importante a livello locale per esempio andò proprio così. No? E questo ce la dice lunga anche sul, sulla difficoltà delle istituzioni a gestire la, la, la politica della memoria eh, dell'Italia repubblicana, eh, cioè eh, senza riuscire a costruire come dire, un significato morale condiviso. No? Eh, e, e questo... Eh, come dire, questo è stata una mancanza, una mancanza sicuramente importante. Perché? Perché costruire il significato morale in eh, un, un discorso pubblico no? dove appunto eh, il, il significato morale condiviso dava, avrebbe dato luogo poi a, a tutta una serie di risvolti sul piano simbolico e rituale. No? invece questa condivisione non ci fu e, e, e quindi mh, come dire, si lasciò Uh, uh, questa, questo spazio, questo spazio un, po', un po' troppo vuoto da parte delle istituzioni chi, uh, da chi fu recuperato? fu recuperato semmai dai partiti e da altre organizzazioni e mh, associazioni che chiaramente costruirono le loro, le loro strategie di memoria no? in un quadro non, dove non sempre c'erano dei riferimenti comuni anche minimi cioè, cioè, il problema della memoria divisa non è nato oggi, ma è un'eredità che ci portiamo dietro dal passato. D'altra parte è anche vero che il quadro della memoria sociale dell'Italia uscita dal fascismo era un quadro sicuramente molto frammentato. S per fare un esempio, no? anche solo se guardiamo eh, come dire, al movimento resistenziale, c'erano diversi modi no? di interpretare eh, il passato e di vedere il futuro. Se pensiamo eh, al mondo cattolico e a quello socialista, no? cioè, mondi fortemente ideologizzati e anche con una carica utopica non indifferente. Quindi, non voglio dire altro, non voglio citare altre realtà, no? solo queste due, tanto per dire quanto la situazione italiana fosse effettivamente molto complessa. E, e quindi diciamo che fin dalla sua prima ricorrenza, il 25 aprile, si propone una commemorazione dove si accavallano, eh, dove si stratificano. Eh, vari generi, vari linguaggi no? eh simbolici anche quindi noi abbiamo queste feste no dove dentro c'è la festa nazionale dove vengono dove vengono celebrati i valori patriottici però c'è anche la liberazione dall'invasore eh, la resistenza come secondo risorgimento no anche questo è un aspetto che viene proposto durante la festa del 25 aprile eh, è una vittoria militare però è, è, i, i protagonisti sono l'esercito ma sono anche i partigiani, quindi eh, le ampi, ci sono i civili eh, e poi è anche una, è anche una festa dove, dove c'è la celebrazione dei morti, no? e quindi i riti religiosi e quindi tutti i temi del martirio, del sacrificio no? e quindi e, e questa diciamo, così che è la parte no, della commemorazione sul modello come dire, delle commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, no? tanto per, per orientarsi. Però il 25 aprile è sempre stata anche una festa molto gioiosa, no? con, con, questo fin dall'inizio fra l'altro, eh? con la musica, i canti, e anche i balli e poi le gare sportive, no? tanti, tanti, eh, tanti aspetti. E certo è che è, mutata, è che è mutata negli anni no? cioè dal, dal 46 dove c'è questa partecipazione di tutti cioè di tutti coloro che si sentivano poi coinvolti nella ricostruzione dello Stato no? Quindi una, una partecipazione massiccia poi si arriva per esempio agli anni, agli anni 50 dove invece siamo in clima di guerra fredda e quindi ci sono anche dei casi di, di 25 aprile separato cioè quello che viene proposto dal, dal, dal le istituzioni governative, no? con, eh, con eh, il, la, la ritualità appunto dei morti, dei caduti, no? il governo democristiano, quindi c'è questo aspetto, eh, quest aspetto centrato sul rito religioso e, e poi la festa delle opposizioni. Poi si arriva agli anni 60 dove invece c'è l'ingresso in politica di una nuova generazione, dunque, eh, dunque c'è anche una... una eh, come dire questo, questo ricambio generazionale porta anche a una ripresa no? dei valori della resistenza, dell'antifascismo addirittura anche proprio come motivo ispiratore dell'impegno mm. dell militante no? gli anni Ottanta sono quelli più tiepidi dove c'è una partecipazione invece meno sentita eh, c'è forse anche non lo so, mi sento di dire forse anche un venir meno generale dell'impegno politico e civile quindi c'è una ripetitività di contenuti no? insomma tende un po' a ingessarsi questa memoria della resistenza, diventa un po' sterile. E poi arriviamo agli anni Ottanta dove c'è questo snodo forte no? del 25 aprile, specialmente alla fine, no? alla fine, con la caduta del muro di Berlino e poi, e poi con, con la fine della cosiddetta Prima Repubblica. C'è anche proprio una, una, come dire, una frattura della memoria della, di questa resistenza imbalsamata che avevamo visto fino a qualche anno prima. E, e, e, e qui, e, e qui no, nasce sicuramente qualche cosa di nuovo, perché... Certo è che eh, questa rottura della resistenza, come dico io, imbalzamata, lascia però la porta aperta alle nuove istanze antiresistenziali, al revisionismo storico, quindi si affacciano tutti quei vecchi motivi come l'irrelevanza militare della resistenza, le, le, le violenze, i crimini, dei, i crimini dei partigiani che vengono, che vengono assunti come delle verità no? uh, una, una verità che va a contrastare la retorica della resistenza è un periodo in cui si, si torna a parlare di riconciliazione, di riconciliazione nazionale eh, si valorizza la scelta della Repubblica Sociale, si minimizzano le responsabilità del fascismo però si criminalizzano nello stesso i numerosi episodi della lotta armata um, operazioni varie cioè un discorso complesso che, che, che poi comprende anche libri di testo, no? la revisione dei libri di testo, cambiamento anche di gran parte della molti aspetti e, però ecco eh, queste, tutte queste condizioni che fanno hanno l'effetto poi di rivitalizzare, no? di rivitalizzare eh, la memoria resistenziale eh, intanto c'è un'opposizione forte nei confronti di questo revisionismo e poi ecco io per esempio ricordo, ricordo il cinquantesimo anniversario della, della liberazione alla metà degli anni 90 quando ci fu questa riattualizzazione straordinaria della memoria della resistenza e quelli consideri che erano gli anni della, della, del successo elettorale della, della, destra, della destra revisionista, e da quel, momento, da quel momento le celebrazioni si trasformano in vera e propria mobilitazione di massa, no? cioè poi questo è, è contro, contro una certa impostazione culturale, no? quella appunto. Di provenienza, di provenienza governativa. E da quel momento ricominciava una partecipazione mh, di massa che ha avuto. Mh, dove sono nate anche delle nuove mm. modalità mm. celebrative no? che ecco, prima mm. non c'erano. Sulla... Scusi se la interrompo, sì. però sulla, mh, sulla base appunto di questo ricordare, di questo celebrare insieme, eh, il museo di cui lei è direttrice, le stanze della memoria, che ruolo ha, penso fondamentale? Ma sì, assolutamente un ruolo estremamente importante. Il 25 aprile, fin da quando sono state aperte le stanze della memoria nel 2007. E, Ecco, anche questo, per esempio no andrebbe ricondotto dentro a, queste, a, dentro a appunto a quello che succede poi nel nostro paese con questa anche rivitalizzazione del, del 25 aprile e anche, eh, e, e anche con quello che accade a partire dagli anni 2000 con con, eh, con tutte le leggi di memoria che vengono varate, varate dal Parlamento italiano Quindi il 25 aprile viene a a inserirsi anche dentro, no? dentro a, a, a questo nuovo contesto dove di, di un paese memorioso, eh, come ci dice Giovanni Le De Luna, in, uno, in, in un suo testo sicuramente molto interessante. E, e, e, e ecco, in, in questo allargamento no? del. del eh, di quelli che sono i, i, i valori della resistenza eh, insieme a tutte le date della memoria c'è anche le date civili dunque c'è anche eh, una, una, un, un ingresso no? una nascita di molti centri di documentazione e ricerca di molti musei e tra questi le stanze della memoria cioè non a caso poi le stanze nascono nel, nel 2007 no? in, in un momento dove c'era sicuramente questo fermento e alle stanze della memoria il 25 aprile è un momento è un pellegrinaggio un pellegrinaggio civile no? è un'esperienza molto particolare perché in quella giornata arriva un pubblico eh, che sicuramente per molti aspetti è diverso dal pubblico che, che vediamo tutto l'anno ehm, Soprattutto arrivano famiglie, arrivano famiglie con bambini, con i figli, no? Figli appunto anche piccoli, figli più grandi, però è l'occasione per cui la famiglia si sposta, partecipa alle, alle, alle celebrazioni, eh, ma eh, arriva in anticipo, come dire, e si prende il tempo di visitare le stanze della memoria. E lì non è una visita come tutte quelle. È un momento di incontro, è un momento in cui eh, non solo il saluto, ma anche la volontà, la, la, il desiderio di condividere delle memorie familiari che tante persone che vengono, che vengono alle stanze in quell'occasione hanno. E poi tanti giovani, no? tantissimi giovani negli ultimi anni, e i primi anni un po' meno, gli ultimi anni tantissime, questa è una cosa a volte quasi commovente, <ride> confido, è quasi commovente, è molto bella. E, e quindi ecco, sì, è un momento particolare perché quello è un luogo, un luogo a cui spetta, da, come dire la visita per il 25 aprile no? il luogo dove, eh, dove ha visto, ha visto eh, appunto la, la, eh, tanti antifascisti no? essere condotti eh, lì dentro e, e interrogati, picchiati, torturati, e, e che oggi appunto, racconta: racconta una, una parte della nostra storia dagli inizi del Novecento per arrivare al periodo immediatamente successivo alla liberazione e che si concentra chiaramente su quello che fu il periodo fascista proprio per la storia che ha quel luogo, quel palazzo, no? la ex casermetta e, e, e le memorie dei partigiani, quindi è un luogo di memoria che ha un grande significato tutto l'anno mi permette di dire il 25 aprile in modo particolare, così come lo sono poi tutti i luoghi di memoria no? e che, eh, che, hanno, che, che sono nati e che si sono sviluppati e che stanno lavorando moltissimo no? in questi ultimi anni e che so, sono tanti, siamo tanti perché le Stanze della Memoria fanno parte di questa rete di musei nazionali che si chiama Paesaggi della Memoria, che, eh, che mh, eh, raccoglie 25-30 musei di, di, di, di tutta l'Italia e sono musei che raccontano il Novecento che raccontano eh, la libertà, la costituzione, la resistenza la deportazione e sono, sono luoghi Diversi dagli altri musei, non c'è niente da fare, cioè non sono musei dove dice uno ci va, l'ho visto, non ci torno più. No, sono luoghi dove si continua a venire. Anche le stanze della memoria hanno tutta una, una fruizione di habitué molto. Uh, um, um, um, um, come molto bella <ride> molto molto interessante no? di persone che vengono e che seguono e che seguono le iniziative delle stanze della memoria ecco tra um, eh. le iniziative so che appunto il museo fa anche funzione didattica quindi quanto è importante questo eh, il ruolo didattico che può avere un museo come le stanze della memoria è fondamentale. è fondamentale, le Stanze della Memoria nascono con questa vocazione che in qualche modo come dire, è un'eredità dell'Istituto Storico, perché le Stanze della Memoria sono gestite dall'Istituto Storico della Resistenza Sinesia dell'Età Contemporanea che fin da quando è nato ha sempre fatto tanta didattica, è stato il cavallo di battaglia no? dell'istituto storico senese. E quindi anche in virtù di questo le stanze della memoria sono diventate una vetrina importante per l'istituto storico e parte delle attività didattiche vengono fatte all'interno delle stanze. Eh, continuiamo a fare attività didattiche anche nelle scuole, però le stanze è chiaro che diventano poi un luogo privilegiato dove fare anche esperienze diverse, no? non solo seminariali, ma anche laboratoriali, eh, attraverso la visita eh, o anche senza fare la visita quindi diventa, diventano, diventano sicuramente un, un centro importante. Io dico questo per i riscontri che ho, no? nel senso anche di tutti gli studenti che, che negli anni poi no? continuano a venire alle stanze della memoria. Il 25 aprile per esempio è una di quelle date in cui tanti studenti che sono venuti a fare ehm, l'alternanza scuola-lavoro piuttosto che il periodo di tirocinio vengono, si propongono mh, come, come aiuto no, alle, alle visite guidate, alle visite guidate più o meno improvvisate che facciamo per il 25 aprile. È un luogo importante, credo che lo sia. Poi noi facciamo formazione, facciamo formazione anche ai docenti. Quindi eh, penso di poter dire che siamo un punto di riferimento per la didattica della storia contemporanea. E invece ora che c'è questa situazione di crisi, la frizione museale ovviamente è cambiata, come? Eh, beh, la frizione museale è cambiata perché siamo chiusi, quindi... Eh, quindi la didattica, la didattica a distanza ha funzionato solo in piccola parte, no? Mm. Eh, certo abbiamo continuato a lavorare, a lavorare con gli studenti, a proporgli degli, dei piccoli approfondimenti, accordi che avevamo preso in precedenza, prima che arrivasse a questo, arrivato, insomma, a questo eh, periodo. Eh, eh, del, del, del, dell'epidemia dovremmo pensare anche ad approntare delle attività didattiche a distanza eh, credo che questo periodo tra Jihô ci insegni questo no? che eh, dovremmo approfondire dovremmo raffinare i nostri strumenti per arrivare appunto agli studenti anche con questa modalità Un'ultima domanda prima di, la di lasciarci, quanto è importante il 25 aprile oggi, quanto è importante celebrare e ricordare la memoria? Credo sia fondamentale, <ride> credo sia veramente fondamentale, No, nel senso che poi il 25 aprile ha perso anche negli anni, se prima aveva un aspetto così di ricorrenza più locale, oggi eh, il 25 aprile ha contenuti sovranazionali no? da tutte le parti. Si mettono in risalto valori universali, i diritti umani, la non violenza, i problemi migratori, le donne. no? Quindi le, eh, come dire, le dinamiche della memoria tendono a farci vivere il 25 aprile, credo facendoci sentire una continuità non tanto con il risorgimento, o perlomeno non solo con il risorgimento, no? quanto con il sentire di altri popoli, con le, le, le tragedie di altre, di altre comunità con i movimenti vari, quasi tutti emancipatori no? che stanno nascendo in tutto il mondo e non ultimo, non ultimo dal modo anche con cui uscire eh, da, dalla crisi non solo sanitaria ma economica e sociale dovuta alla pandemia, tant'è che stanno circolando, no? uh, pensieri, situazioni, necessità di associarsi, di incontrarsi per parlare, per, per ragionare, per condividere insieme riguardo a, a un nuovo modello no? da proporre per la nostra vita di tutti i giorni. Poi c'è cioè, da capire che tipo di incisività può avere, però no, il fatto che ci siamo fermati e credo che questo 25 aprile sia no, un, un, un, un, un ottimo contenitore anche per queste nuove istanze di questo tragico momento che stiamo vivendo grazie grazie mille, prima di lasciarci le chiedo, ha dei consigli di lettura per noi? Ah. <ride> no, eh, mh, allora per non, per non divagare troppo, direi ma, intanto un libro che mh, dovevamo presentare alle stanze della memoria proprio prima che tutto questo iniziasse ed è la storia della resistenza di marcello flores e Mimmo franzinelli un testo importante assolutamente da, sicuramente da leggere um, poi vediamo um, l'istituto storico ormai diversi anni or sono aveva pubblicato un libro molto interessante di impianto antropologico curato da fabio dei eh, riti e simboli del 25 aprile. interessante perché è uno sguardo sul 25 aprile senese, ma non solo senese, no? che, ma che si aggancia poi al 25 aprile ehm, a livello nazionale. E... Anche questo ecco è un testo sicuramente molto interessante proprio di impianto un divulgativo no? un'ottica antropologica che però si può, si può leggere tutti curato da fabio dei con interventi simonica rosati anche pietro clemente recuperabile anche alle stanze della memoria e poi vediamo eh, per rimanere sempre sulla storia c'è la storia illustrata dell'Eccidio di Montemaggio, per esempio, che può essere un testo, eh, un testo per giovani ma un testo per tutti, un testo di Riccardo Bardotti, abbastanza fresco di stampa. Poi c'è un altro testo, mm, sto mettendo le edizioni, ma forse non è... Che grave. troviamo? No, no. <ride> e poi c'è... Mm, Uh, un altro libro che parla di luoghi di memoria eh, a cui è legato anche un dvd parla di tutti i luoghi della memoria che fanno parte della rete di paesaggi della memoria si chiama appunto paesaggi della memoria e mh, è una, un, una guida storica eh, dei musei della resistenza dell'antifascismo, della deportazione è molto interessante. È curato da Paolo Pezzino. Poi, vabbè, la letteratura della eh, il solito i, i classici non passano mai, l'ho trovato ho suggerito anche dal professore del mio figliolo che è un ragazzetto di 15 anni, che è Calvino, il sentiero dei nidi di ragno, no? come dimenticarlo. E poi però, cioè, mettiamoci anche qualche altra cosa, no? nel senso, magari ci, ci aspetta un po' di estate, un po' di ombrellone, qualche lettura più leggera <ride> E potrebbe essere interessante in questo periodo di cambiamento, no? E di cambiamento di stile di vita anche da um, eh, dire, um, cambiamento anche che dobbiamo cercare no? nei nostri stili di vita per migliorare. Eh, la, nostra, la nostra esistenza no? in questo mondo globale e consumistico e potrebbe essere eh, Gabriele Salvadori eh, Solo bagaglio a mano Perfetto. è un libro sì, un libricino però interessante grazie mille gra mi fermo, eh, mi fermo. <ride> oh, va bene va bene eh, grazie mille, grazie per la sua presenza qui con noi oggi a festeggiare appunto, insieme questa ricorrenza del 25 sì. aprile. Magari, ecco, vorrei ricordare la, visita, la certo. visita virtuale alle Stanze della Memoria. Sì, ricordiamo eh? che sul, sul sito www.istitutostoricosiena.it è possibile appunto, eh, accedere alla visita vir virtuale del, del Museo delle Stanze della Memoria Mentre aspettiamo di poterlo appunto visitare dal vivo. Io dal vivo. La, la ringrazio tanto, ringrazio tutti voi che grazie siete stati te, qui grazie con grazie noi oggi. Ci Virtual Studio torna domani sempre alle 17 con il professor Tiziano Bonini che parlerà di net, da Netflix a Spotify il ruolo delle piattaforme digitali. Vi ringrazio tanto, vi auguro di nuovo buon 25 aprile, ci vediamo domani. Arrivederci. Buon 25 aprile a tutti, arrivederci, grazie.